di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la retta via era smarrita ho oh, freddo ed ho molta paura come sono arrivato in questa selva un poco oscura ah ho oh, le delle devo scappare devo scappare ah aiuto aiuto aiuto oh no Morirò, perché queste belve mi divoreranno La mia vita ormai è finita Queste tre belve aspettate di sangue Mi uccideranno Oppure mi butterò giù Per questo tirufo Cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa? Cosa? Ah! Oddio Ma, ma cosa? Cosa? cavolo come faccio a volare come ah! sono vivo sono vivo sono vivo ah! il grande poeta virgilio cosa cosa ci fai qui e, e, come, e come fai a, e come facevi a sapere che stavo cadendo mio caro mio caro dante un angelo di nome beatrice mi ha assegnato la missione di salvarti ed accompagnarti fino all'Empirio. Eh, Beatrice? Oh, allora non si è dimenticata di me? No, lei sarà sempre con te. Ok. C come posso tornare a casa? Dovrei attraversare l'inferno, il purgatorio ed, ed il paradiso. E io ti accompagnerò. Grazie. Aspetto con ansia di tornare a casa. C'è una scritta. Andiamo a leggere. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Cosa? È la mia fine. <ride> non avere timore, poiché io sono con te. Grazie.